Buongiorno e benvenuti al quotidiano appuntamento con i principali temi dal mondo del fisco e del lavoro. Oggi è giovedì 28 aprile, in apertura sulle pagine di informazione fiscale ci soffermeremo sulle istruzioni che riguardano l'autodichiarazione eh, sugli aiuti di Stato eh, Covid. Passeremo poi ai punteggi premiali ISA e alle novità delle causali per quanto riguarda l'accesso alla Cassa Integrazione 2022. Concluderemo la carrellata sulle pagine di informazione fiscale con le istruzioni per il cambio di residenza online. Eh, L'appuntamento con le informazioni si concluderà come di consueto sulle pagine eh, dell'economia del Corriere.it. Ma entriamo nel vivo delle notizie del giorno. Dopo una lunga attesa durata più di un anno, arrivano dall'Agenzia delle Entrate le istruzioni da seguire per l'invio dell'autodichiarazione sugli aiuti di Stato eh, Covid. Eh, con il provvedimento del 27 aprile 2022 è stato definito il modello da utilizzare le istruzioni da seguire. È possibile procedere con l'invio già da oggi 28 aprile e dentro la scadenza del 30 giugno 2022. Interessati da questo adempimento sono Uh, tutti coloro che hanno ricevuto a vario titolo, in diverse forme, gli aiuti di stato Covid. Parliamo quindi di contributi a fondo perduto, così come uh, ad esempio del bonus affitto o di altri crediti di imposta. In particolare uh, l'autodichiarazione fa riferimento alle, uh, agli aiuti uh, previsti dal decreto rilancio al decreto sostegni bis. Eh, Nell'articolo pubblicato sulle pagine di informazione fiscale un riepilogo di eh, tutti gli aiuti eh, a cui fa riferimento la dichiarazione. Il monitoraggio è necessario per verificare i limiti e le condizioni previste dal quadro eh, temporaneo degli aiuti di Stato Covid. Eh, sempre eh, nell'articolo dedicato alle istruzioni che arrivano dall'Agenzia delle Entrate c'è anche un ripilogo di tutti i limiti, le soglie da rispettare periodo dopo periodo. In caso di superamento sarà necessario procedere con la restituzione degli importi eccedenti e sempre con il eh, provvedimento del 27 aprile l'Agenzia delle Entrate ha eh, annunciato una prossima istituzione dei codici tributo da utilizzare per, proprio per il riversamento. Sempre dalla stessa fonte, dall'Agenzia delle Entrate, arrivano i punteggi da conseguire per l'accesso ai benefici eh, premiali che riguardano gli indici sintetici di affidabilità fiscale del 2022 dall'esonero, dall'apposizione del visto di conformità in dichiarazione dei redditi, fino all'esclusione dalle attività di accertamento basate su presunzioni semplici. I livelli minimi di affidabilità fiscale da conseguire sono contenuti nel provvedimento pubblicato il 27 aprile. Con questo provvedimento si confermano i valori già fissati per lo scorso anno e si prevede anche la possibilità di accedere a benefici premiali considerando il valore medio degli ISA relativo alla dichiarazione dei redditi 2021 e 2022. Tutti i dettagli sono contenuti nel testo integrale del provvedimento pubblicato ieri 27 aprile dall'Agenzia delle Entrate. Dal Ministero del Lavoro invece arrivano eh, novità per quanto riguarda l'accesso alla Cassa Integrazione 2022. Si amplia il raggio d'azione delle causali eh, per considerare eh, le difficoltà che derivano dalla guerra in Ucraina e dal caro energia. In particolare sono state introdotte modifiche alla causale mancanza di lavoro di commesse, crisi di mercato e mancanza di materie prime o componenti proprio per adeguarle all'attualità e alle difficoltà che eh, le imprese potrebbero incontrare. Libero accesso quindi alla CIGO anche eh, in caso di eh, questioni legate a crisi in Ucraina e eh, caro energia. La novità è contenuta nel decreto eh, ministeriale numero 67 del 2022, riportato eh, anche questo sulle nostre pagine. Da ieri 27 aprile è possibile eh, procedere con il cambio di residenza online tramite il servizio dedicato attivo sul portale dell'Anagrafe nazionale Popolazione Residente. Eh, lo strumento eh, che permette di eh, effettuare il trasferimento della residenza eh, direttamente eh, online è esteso a tutti i comuni dopo una prima fase di eh, sperimentazione avviata lo scorso febbraio. I cittadini e le cittadine di Roma dovranno attendere però per poter utilizzare questo servizio ancora fino al 30 giugno 2022. Eh, stando a quanto comunicato dal Ministero dell'Interno tramite la notizia pubblicata su ANPR è l'unico territorio a fare eccezione. Eh, Nell'articolo tutte le istruzioni per muoversi online e procedere con il cambio di residenza. Ma spostiamoci sulle pagine del, eh, della sezione economia del Corriere.it. In apertura gas dalla Russia, Eni valuta l'opzione rubli e il governo pensa alle centrali a carbone. Come di consueto diamo uno sguardo ai numeri in evidenza. Lombardia, la guerra affossa il PIL regionale, meno 7,3 miliardi nel 2022. Eh, aumentano i morti sul lavoro, 189 in tre mesi e sempre più sono donne. Questo è il secondo dato su cui si concentra Claudia Voltattorni eh, con un articolo dedicato al tema. Uh, ancora la sfida energetica al centro sulle pagine del Corriere, l'Europa sul gas non cediamo a Mosca. Sabato il nuovo pacchetto di sanzioni. Energia al centro anche nella sezione opinioni rinnovabili perché in Italia non decollano. Chi blocca davvero i progetti? L'opinione di Ferruccio De Bortoli. Eh, ma eh, andiamo a concentrarci su eh, un articolo che eh, passa a rassegna una serie di domande. E risposte proprio sul tema energia. Come farà l'Italia a far meno del gas della Russia e come saranno tutelate famiglie e imprese? Una serie di interrogativi che eh, in questo periodo mh, sono al centro eh, vengono eh, analizzati nell'articolo di Fabio Sabelli pubblicato oggi 28 Aprile. Mosca ha deciso di sospendere le forniture di gas a Polonia e Bulgaria per il mancato pagamento delle forniture in rubli. Quali sono le prossime scadenze che interessano l'Italia? e um, C'è il rischio di un razionamento dei consumi anche nei nostri territori? Sì, è probabile, si risponde, ma il governo sta studiando una strategia che permetta di attutire il colpo per famiglie e impresa. Eh, siamo già in stato di preallarme dai primi giorni della guerra in Ucraina e ehm, ovviamente si studiano le soluzioni eh, più a lungo termine. Già dal primo maggio verranno adottate alcune misure. C'è una prima stretta su termosifoni e condizionatori delle pubbliche amministrazioni e delle scuole. L'obiettivo è tagliare i consumi di gas per circa 4 miliardi di metri cubi entro il 2022 ma non è ancora chiaro a chi spetterà l'onere dei controlli. E Poi la risposta sul, sui tagli già in essere per quanto riguarda le forniture di gas russo. Nel mese di aprile sono già scesi i volumi di gas provenienti dalla Russia, secondo le elaborazioni dell'ISPI su dati SNAM, che gestisce la rete dei gasdotti in Italia. In ultimo ci si chiede servirà anche spingere la produzione di energia dalle centrali a carbone inevitabile, si, si massimizzerà il funzionamento delle quattro centrali riportandole al 100% della capacità con un risparmio di circa 3,5 miliardi di metri cubi annui di gas per produrre energia elettrica. Con questo botta e risposta sul tema centrale di questo periodo, il tempo è a nostra disposizione per oggi è finito e noi vi diamo appuntamento sempre a domani alle ore 13:30. Arrivederci.